E intanto grazie per questo, questa opportunità di parlare a, ai dipendenti ISPRA di un tema che a me sta molto a cuore e che seguo da tantissimi anni. E, diciamo che tra l'altro è molto bello anche il fatto che ci sia questa coerenza tra l'iniziativa del Mobility Manager e quello che è stato quest'anno un po' il tema centrale anche del rapporto aereo-urbane che era dedicato proprio alla mobilità sostenibile, alla mobilità dolce e quindi anche pedonale. Io credo che vivere da dipendenti di, di un grosso ente pubblico che si trova nella periferia romana, eh, la dimensione così del... Mh, l attraversamento appunto magari della città per recarsi al lavoro a piedi è sicuramente un'esperienza che può apparire inizialmente molto difficile, molto complicata, no? il primo problema che ci si pone è un po' la distanza, la sicurezza, l'intermodalità con i mezzi pubblici e tutto quindi appare molto difficile. Allora intanto mh, oggi Diciamo, ci sono degli strumenti che rendono anche abbastanza invece, eh, simpatica la cosa, no? può essere quasi anche un gioco a mettersi un po' in discussione, a cercare di, di superare quel momento anche di pigrizia. E so che tra l'altro eh, proprio il vostro Mobility Manager sta organizzando una mappatura dei percorsi possibili, percorsi in sicurezza che poi andranno chiaramente verificati anche con le istituzioni locali, con i municipi, con il comune. Però ad esempio io mi muovo spesso a Roma facendo molti chilometri, mi muovo sempre a piedi, Arrivo, insomma, insomma, abito fuori in questa fase della mia vita, ma e anche quando abitavo a Roma eh, andavo sempre a piedi ad esempio al Ministero dell'Ambiente, facevo 4 chilometri all'andata e 4 al ritorno e avevo studiato un percorso sicuro l'avevo individuato così da solo eh, ed è molto bello ad esempio cercarsi un, un itinerario eh, che ti permette di andare al lavoro senza stress perché non devi salire sulla macchina, il traffico eh, e, e di cercare anche luoghi sicuri ma soprattutto anche belli no? perché eh, questa città nonostante ahimè uh -huh. insomma eh, situazioni di forte degrado, di che tutti conosciamo, però è comunque una città che riserva sempre degli angoli molto interessanti, molto appunto belli e quindi c'è anche questo elemento appunto della scoperta, no? Ma eh, all'epoca quando io mi organizzavo per questo itinerario non c'era ancora per esempio lo strumento di Google Maps, che adesso invece è straordinario. Eh, voi sapete che c'è l'indicazione ci sono le indicazioni degli itinerari anche pedonali oltre che quelli con l'auto con i mezzi pubblici e c'è scritto addirittura anche <ride> ti dà anche un po' il tempo di percorrenza e loro eh, calcolano intorno ai 4,2 km l'ora però ognuno poi si può scegliere un po' il suo itinerario e appunto lo può calcolare e quindi anche molto, può essere anche divertente con uno smartphone non riesce a anche a calcolare questo itinerario e diciamo che Roma un po' ha una, una facilità nel, nella scelta diciamo del muoversi a piedi, diciamo, una motivazione in più per chi magari abita in zone abbastanza centrali e lavora in centro, no? perché lì anche l'esaltazione della bellezza è superiore, si attraversano dei parchi molto belli, no? si possono utilizzare le aree verdi come itinerario e sicuramente è diverso invece l'attraversamento magari addirittura di zone quasi esclusivamente periferiche, ad eh, esempio l'Ispra e l'Eur eh, non è certo la zona, la zona degradata come molte periferie romane dove sicuramente la motivazione della, diciamo, del, del muoversi a piedi anche per godere un po' diciamo, di, un, di un paesaggio anche urbano, bello, insomma è un po' più difficile, però anche lì per esempio eh, poi non è poi così vero perché ci sono delle esperienze fatte anche a Milano anche in altre città europee dove eh, la pedonalizzazione, piano piano, magari si è diffusa anche come infrastruttura con aree pedonali più ampie, con piste ciclabili, ad esempio sia ciclabili che pedonali eh, più ampi, con diciamo, percorsi più ampi, però poi però magari si è iniziato proprio con la scelta di cominciare da soli a individuare questi itinerari. Ad esempio, nella periferia romana ci sono delle grandi aree verdi. Eh, penso a la zona di Centocelle o dell'Alessandrino, eh, ci sono dei grandi parchi urbani che possono essere tranquillamente utilizzati per questi itinerari pedonali ed è meraviglioso alzarsi la mattina e magari pensare di andare a lavoro facendo anche quei 4-5 chilometri, perché questo è possibile, si può fare, eh, ci si sente meglio, ci si sente più rilassati, eh, camminando anche in città i pensieri sicuramente <ride> viaggiano in modo più tranquillo che stare dentro eh, una, una macchina bloccata nel traffico o, o magari addirittura anche su mezzi pubblici stracolmi quindi eh, queste distanze sono percorribili e, e si possono fare appunto anche nelle periferie eh, si può andare al, all'euro che abita all'euro insomma non ha grandi problemi da questo punto di vista perché comunque è uno spazio urbano molto ampio, molto aperto, pieno di verde e anche andare ad esempio dal centro all'Eur dopo magari aver preso un mezzo che ci è avvicinato alla, al posto di lavoro è possibile perché ci sono degli itinerari praticabili eh, ma al limite anche lungo la Colombo insomma non è detto che non ci possano essere degli spazi Uh, diciamo di, di questo tipo uh, utilizzabili no? e, ripeto c'è un, una motivazione di fondo che poi può essere legata anche a degli incentivi che vengono messi in campo da parte ovviamente dell'amministrazione come sta accadendo anche in altri paesi no? si, si parla di incentivi perché arriva a piedi o arriva in bicicletta al lavoro incentivi di vario tipo insomma addirittura possono essere quasi di tipo economico diretto o indiretto e quindi questo è un elemento molto interessante e poi c'è tutto l'aspetto veramente della salute l'organizzazione dell mondiale della sanità ce l'ha ricordato la, insomma, la responsabile Europea, la Racioppi, Francesca Racioppi per l'ennesima volta anche nell'incontro, appunto nella presentazione del rapporto aereo-urbane, ma è ormai questo è una cosa, un dato di saputo da tutti, che camminare anche in una città come Roma, che ha un livello di inquinamento importante in alcuni periodi dell'anno, è però comunque conveniente dal punto di vista della salute psicofisica, Rispetto allo stare fermi appunto dentro un abitacolo, non, non è assolutamente vero che c'è meno, mh, che, si, che si è protetti ad esempio da un inquinamento anche dal punto di vista diciamo del polveri sottili o quant'altro. E poi appunto c'è questo gap del, del benessere eh, anche psicologico e, che, che è molto importante. Io ho testimonianze di tanti amici che erano scettici mettersi in cammino in città a roma invece hanno cominciato ad andare a piedi appunto al lavoro facendo a volte anche 5 6 7 chilometri ma non è che tutti devono essere così ovviamente dei, dei supereroi no ci sono spostamenti veramente di 3 4 km che si possono fare tranquillamente e guardate sono molti sono tantissime le persone che fanno spostamenti di questa dimensione molte di più di quelle che, che noi pensiamo no perché roma città così grande e quindi si pensa sempre a distanze molto, molto, molto, molto ampie. Io ho fatto, una volta mi sono divertito a fare da dolbergata al centro, e ho, ho trovato piano piano il mio itinerario passando vicino al Parco della tra l'altro ecco, per, per chi abita in quelle zone ad esempio utilizzare questo polmone verde, questo meraviglioso spazio che, che, che va dal centro della città, Fino a oltre diciamo, raccordo anulare, ecco, per esempio, utilizzare quello spazio è un'opportunità un incredibile che solo Roma, forse, ha insomma, risp anche rispetto a tutte le altre città europee. Quindi, io penso che c'è molto da fare. Ma bisogna trovare, diciamo, superare un po' la pigrizia, trovare questo aspetto motivaz motivazionale che è legato sia al benessere, eh, come dicevo prima, al psicofisico, ma anche al, al godere di una città. A passo lento, una città che, che è molto più bella, trovare anche per esempio degli spazi eh, che diventano poi dei luoghi di incontro anche la mattina, no? magari trovare un bar carino lungo il percorso, fare, eh, incontrare anche delle, delle persone, insomma è veramente qualcosa che, che ci aiuta proprio a cambiare il nostro stile di vita. Quindi veramente sono molto contento e faccio i complimenti appunto alla. Mobility Manager dell'ISP per aver organizzato questo momento di riflessione e spero che il mio contributo possa essere d'aiuto un po' anche come mia esperienza diretta per un aspetto prettamente motiv motivazionale e buon cammino a tutti noi.